Buongiorno, Subiti bambini. Ciao a tutti. Vieni questo nuovo video. <coughs> Devo fare stretching adesso. Fammi vedere come si fa stretching per la schiena. Fun Fun Fun <tose> <f> <tose> <tose> <tose> Guarda di enterti giù in ginocchio. Devi proprio fare così. Intanto ringrazi il Signore per averti fatto venire un mal di schiena. Lado addio. La Ragazzi oggi siamo qui con tutta la Monza Pizza Gang E siamo a Bike Park Tognola Di preciso siamo a San Martino di Castrozza ragazzi Nel Trentino Ci hanno invitato qui per provare questo Bike Park Tognola Siamo di preciso a San Martino di Castrozza Nel Trentino sì, Hai azzeccato anche la regione Ok, okay questa è l'Alpe Tognola Il Bike Park è il San Martino Bike carino Il buon Ivo l'ha già provato il park In realtà è un bastardo Non ci ha detto È venuto in segreto qualche settimana sì. fa Vai dietro Sponsati che rovino il paesaggio Vi devo dire ragazzi Sono inchiodato di brutto con la schiena Già una settimana che non giro in bici E ieri solo a mettere il portabici Mi ha fatto un colpo della strega Che ho detto cazzo sono vecchio come l'alboreto Paesaggio epico Landing appena reshapeato Attenzione, big big Warride! ride ah, c'è anche la retina di ferro, bene Così anche quando piove non si hanno problemi qua What? Oh, oh. Incredibile è incredibile come Ragazzi, in Italia in realtà è pieno di park Cioè io, Tognola, non lo conoscevo Se mi hanno invitato a girare ho detto Ma come? c'è anche questo park Altro warride! ride Può essere vero warride! ride oh, Altro oivo Attenzione, saltare le luci! Entriamo in wall ancora Oh Ivo Vedi questo qua Adesso Senti Prova Posso prova a farlo sulla mia schiena Big hip E qui bisogna fidarsi delle linee di livello Ci fa mancare qualcosa siamo morti Attenzione, Ivo fa delle linee anche belle cacchio Allora adesso facciamo la variante di H3 E dopo a questo bivio passiamo a tognola di H2 Che è peso drop, ah, passerelle sì. e roba figa eh, Luchino! Oh Lucino! Era un anno che non lo tiravo fuori dal box la bici Non l'ho toccata, non l'ho lavata, non ho fatto niente È meglio dell'anno scorso Perché gli ammortizzatori ragazzi si sono lasciati un po' andare esatto. Si sono mollati e adesso è perfetto Oh un po' lunghino Bravo fallo te per me Aspetta che metto dietro così sembra che sono su io non eh è perché sono contentissimo, perché sto riuscendo a fare una discesa Era una settimana che non giravo in bici Uno e uno due a gratis Lo compro <ride> Ragazzi sapete perché siamo in coda? Perché nessuno di noi ha il tubeless, nessuno di noi vuole bucare, Quindi si gira comunque a tra bar anche Cosa è questo? Bro, è quello della dinamite Per fare le gallerie Vai, Vai. Oh Ivo Stai già da cannone, ma che cazzo ti hai preso Ivo Ti sei messo ad andare improvvisamente Che cazzo ti hai preso, ma che cazzo ragazzi che cazzo sei entrato la work Cup nel cuia guardalo come va oh c'è saltino oh, oh. gesto tecnico del ragazzo wow oh, che figo fatemelo vedere dai Gesto, dai Più veloce, più veloce non riesco hai eh. su lo rifai ci Lo rifai fare i gradoni e no, eh perché non ho il giardino. Vai sopra i gradoni, molli freni, e lo fai. No, devi imparare a fare ste robe. Guarda, oh la madonna. Vai, c'è sta molla sti freni. Dai, bravo, vai, vai, vai. Dai, brava, vai, oh. vai. Oh, le scuse. Ma, ma fa quello che l'ho fatto. Le scuse. Abbiamo un problema con la monza pizza che ragazzi. Tutti gli gnomi, quelli piccoli, sono aggressivi. Sono no, dei malmostosi. Sono tranquillissimo. Cosa? Ma appiegati a prendere la bici avvicinata. che ti si blocca ah, la beh, schiena. Ci no. andare, vai avanti. Arrivo bambino. Sono qui. Sono di fianco. Uno di fianco. Sono di fianco. Ho due dragoni. No, dove cazzo sei? Non ti vedo! Adesso eh, no, no. <ride> Infatti sto z. Fuori rimarriamo così tutta la vita scemo. Com'è? Com'è la visione? <ride> ah così? Giù nelle ortiche! Ce la fai? Ce la fai Eddie? Eh? Oh shit Ivo Adesso io e Ivo ragazzi no. Vi faremo vedere come fare un drop Quando non avete velocità perché dice Oh cazzo ho sbagliato Devo partire da qua Vai Il trial drop <ride> <ride> Big no put <food. ride> Bello così però bello, bello. Raga ma quale bike park vi offre Un paesaggio così alle spalle Tu dove cazzo hai messo le mie barrette? Cazzo Ecco ragazzi ah, mi però. raccomando Non fate l'errore che facesse che le mette in tasca Vedi? Cioè no nel senso in tasca dovete mettervele in tasca Però lui se ne mette super il culo Oh no ma Oh dai dammelo un po' Veloce Ragazzi la giornata di riding è finita con questa lotta col doccia a schiuma divo. Oggi abbiamo girato, ci siamo divertiti un sacco qua al parco. Abbiamo fatto i cretini con la doccia a schiuma e sto dicendo... Cazzo Grazie. ci ha messo proprio lontani dal, dagli impianti. No, domani inciampi nel bike park. Arrivi qua... Oh cazzo, Ragazzi inciamperemo nel bike park se qualcuno adesso ci apre la porta perché le chiude... Ma ah, non ce l'ho veramente? Non ce l'ho veramente. No, <ride> sono inciampato nel parco ieri vi ho detto che quando ci saremmo svegliati saremmo proprio inciampati nel parco colazioncina ci protezioniamo andiamo su a fare qualche giro stanotte ha diluviato quindi il terreno si è un po' inumidito e magari oggi possiamo cartellare un po' con cesta ehm mm stupido bambino eh stupido adulto adesso io ti presso, eh dai e non fai il piagnone come ieri dirò dai i gradini, i gradini dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai It. Sei vivo? Questo non mi puoi morire così La gamba, toglimi la gamba Toglimi la gamba Ti sei? Ho mancato il coso oh. Sei vivo? Ma io non sapevo che eri così bravo a generare il contenuto Hai mancato la passerellina okay, ma... Se stavi rigido lo passavi anche via eh? Ho detto subito, cazzo ma come molla, va forte qua Via dritto in curva Che eurobillona Un attimo che mi dà un attimo Sì, sì, riprenditi <ride> <ride> il Shampoo Jambu. Diglielo, guarda sa di ho, ho fatto per il contenuto, diglielo Cesta Tranquilli, l'ho fatto per il contenuto Va bene? Ripartiamo Wow, wow. Oggi terreno top eh, ragazzi perché ha piovuto un po' e quindi ha bagnato non c'è giù la polvere E non so niente di questa pioggia di cui lui parla Non hai l'andatura sbagliata eh? L'unica cosa che devi imparare a fare Sono le ginocchia a provare a slargarle un po' in fuori Perché la bici ti deve muovere in mezzo alle gambe Non devi tenerla tanto con le ginocchia Ma come vado? Mi chiamavano shampoo Non so se sapete il nome Antico egizio Oh perde un pedale prima del kick L'ho seduto Ricordati ginocchia larghe nello scassato eh Guardalo qua, ma li fai allora i No, eh? Wow, aiuto! entra veramente a cannone nelle rocce il cesta Ah, vediamo nel tecnico vero il cestino come molla Bravo! Eh, comunque ragazzi, qua è già un vero DH, eh, questo punto qui Cioè, non è piatto, è già abbastanza ripido Oh, un livello tale che anche uno che comunque, tipo cesta, non ha quasi mai girato in park, Riesce ad andare Invece, uno che già gira forte in DH può veramente allenarsi e girare incazzato Guarda che io provo a sorpassarti su queste curve eh! Shit! Devi chiuderle le traiettorie perché sono dentro! Attenzione! Oh shit! La rischia tutta! Ma io mi ributto dentro! Ma oh, oh. la tiene! La tiene! Io mi ributto dentro dall'altra parte! Sono dentro! Attenzione! Dentro che di qua! E va! E va! L'ha buttato. L'ha buttato Non hai chiuso le porte! Ti ho messo la pressione che andavo di lì? E si, poi... io oh. qua! Eh provo... Proviamo a mollare un po', si freni. Penso che la, un po' l'abbiamo quasi imparata. Certo chi è partito veramente a canna e la va. velocità ce l'ha. Wow, rischia già tutto. Mamma ha girato in un fazzoletto. È la folla che è impazzita. È veloce! Allora tripla 30-31-32! So, incredibile! Raga quando arriva il brutto tempo la Monza Pizza Gang se ne va Ringraziamo veramente San Martino di Castrozza per averci ospitato a provare il park E soprattutto averci dato un alloggio di fianco alla funivia, cosa che non mi era mai capitata in descrizione ragazzi vi lascio il link per vedere tutte le info utili per venire a girare io non so se vi siete accorti in questo video ma stavo girando con dei guanti inediti ragazzi, non ve li faccio vedere troppo, proprio perché quando state guardando questo video noi saremo già a Whistler e in quel momento staremo facendo il video per la presentazione dei nuovi guanti che è anche il video del Joyride, occhio che non abbiamo fatto solo questo.